Buonasera a tutti, ecco le squadre che stanno entrando in campo qui Enrico Mariotti dal campo del Mentana Mentana in maglia bianco-azzurra dall'altra parte Monte Rotondo che risponde in completino giallo saluti strette di mano e poi si potrà cominciare la gara inizia la seconda giornata della Serie B Challenge per il Mentana chirighin Stefanini, Moglioni, Martufi, Malgarini, Mostarda Francesco Mitrano, Rinaldi, Santoni, Davide Mitrano Bufalini, Palleschi, Simeone, Vannozzi, Rossini Falconetti, Capasso, Mostini e Toppetta dall'altra parte il Monte Rotondo di Mister Afflitto si schiera con L'Angela, Maceratesi, Donati, De Battisti Santoni, De Castro, Dascoli, Brunetti, Polidano Albanesi, Trugli, Quintino, Cocci Andrea di Castro, Oliveri, Moretti, Pisfil, Lanzone, Prosperini. Tutti al cerchio di centrocampo. Arriva anche la terna arbitrale. Un minuto di silenzio. il minuto di silenzio, gridano alla carica entrambe le formazioni. Battere il primo pallone sarà il Mentana, che attacca da sinistra a destra. Ora comincia in questo momento la gara. Primo possesso, come detto, per la formazione in bianca-azzurro stasera. Comincia il giropallo, il giropallo dal basso. Adesso siamo sul fronte sinistro. a qualche campo. Il lancio lunghissimo. Si impegna... L'esterno del Mentana riesce a tenere in campo, prova il dribbling, entra in aria di rigore, va a terra, non c'è fallo, forse sì. C'è il fischio del direttore di gara, allora vediamo quale sarà la sua scelta. Sembra proprio sia calcio di rigore. Il partito subito forte. Il Mentana. in corsa di Santoni Santoni col mancino la palla entra in un secondo momento no no ce l'ha parata. il direttore di gara ha interrotto poi il gioco per il fallo in attacco Ora allora, si rimane sul punteggio di 0 a 0 Sessione divorata dal, dall'inizio. Il Mentana che ha riconquistato il pallone. Adesso siamo sulla fascia sinistra. Nei pressi dell'area di rigore. Cerca un sinistro-destro. Un po' difficile. Forse c'è fallo. Sì. calcio di punizione, Monterotondo. siamo nell'area di rigore gialla il tocco è corto adesso Lancio in avanti alla ricerca della punta esce il portiere del Mentana lancione, arriva a centrocampo serie di colpi di testa, la mette giù il Mentana prova a fare ordine il centrocampo azzurro. ruba il possesso il Monterotondo solo per un attimo. Allora, ancora mentana. Siamo proprio all'altezza del centrocampo. C'è Vitrano che gira a sinistra. Ovviamente Monterotondo tocca un po' a corto, sì, un po' confusa. Spunta all'esterno del Monterotondo lì sulla destra. Poi buon ripiego difensivo. Il centrocampo bianca azzurro. Apertura sulla destra, ma c'è il buon anticipo di Donati. Lancio di Mitrano verso oh, gli attaccanti, la corsa ancora sulla destra di Francesco Mitrano. La mette dentro, la palla è ancora buona. Prova a riprenderla. Il numero 7. Una copertura difensiva. Poi in recupero del Monterotondo. prova a giocare il pallone, subito gli attaccanti del Mentana al pressing, quindi pallone rubato prova a farsi spazio, prova a terra non c'è nulla, si continua a giocare sportività pallone messo fuori per vedere valutare la condizione dell'attaccante azzurro che sembra zoppicare ma non dovrebbe essere nulla di grave per lui pallone restituito siamo a 4 minuti e mezzo di questo primo tempo Monterotondo che lancia in avanti non ci arriva nessuno fa rimbalzare la difesa del Mentana poi palla in avanti In difficoltà il terzino del Mentana. Allora si rifugia dietro. L'ultimo tocco dovrebbe essere del giocatore del Monterotondo. La allora, difesa che con calma la fa uscire. Permette alla propria squadra di riposizionarsi in campo. Si procederà con la rimessa dal fondo. Lancio alto che scende a centrocampo, sembra averla recuperata il Monterotondo adesso, Lancio in avanti di Antonini a cambiare fronte, la sponda di Luca De Castro, siamo sulla destra per il Monterotondo, cercato l'1-2 col proprio numero 7 d'Ascoli, non si chiude e allora Mentana a centrocampo è stato il centrocampista si ricomincia dietro dalla linea difensiva un po' incerta poi ne esce comunque con il possesso palla ancora a girare il pallone il mentana ci pensa un po' su il centrale difesa scambio ripetuto tra centrocampista e terzino proprio il primo a subire fallo raddoppiato da una pressione del monte rotondo se fosse il direttore di gara hanno battuto troppo rapidamente Ragazzi in maglia bianca azzurra nuovamente dal basso. Poggiamo Malgarini. poi Mostarda sul centro-sinistra. Lancino avanti, prova a mettere giù col petto. Far sponda, sale un compagno sulla sinistra. La palla è proprio per lui, forse un po' lunga. Infatti non riesce ad arrivarci. Applausi comunque per questa azione creata. Tocca dal basso il Monte Rotondo. Alla sulla sinistra. Fallisce il controllo Donati. Allora arriva con le mani Stefanini, Vitrano la mette giù elegantemente il numero 10. Poi prova il tocco per il compagno di squadra che ha innescato la corsa del proprio attaccante, ma fuori gioco. Ficcio di punizione Monterotondo, palla sventagliata in avanti per la corsa dell'esterno destro, di prima a metterla dentro. Prova il controllo politano, arriva qualche altro compagno, poi spazza la difesa del Mentana. Ancora Monterotondo sulla destra, controllo così così, scaraventa via il pallone, arriva nell'area di rigore avversaria. Costruire il Mentana sulla sinistra, c'è poco spazio, il Monterotondo è tutto lì vicino al pallone. Ora provano a girarla rapidamente, c'è il fischio del direttore di gara, fallo commesso dalla formazione in divisa gialla. Stefanini, si fa vedere il compagno di reparto lì Francesco Mitrano sulla destra viene anticipato ora allora si riparte dal portiere si prende forse qualche rischio di troppo riesce comunque a dare un pallone giocabile e allora ancora Mentana nonostante il pressing del Monte Rotondo che in questo momento si il pallone posizione di offside questo il giudizio del direttore di gara Allora, calcio di punizione ventana, siamo sulla tre quarti difensiva dei bianco-azzurri. Cercano di non buttare il pallone, di costruire la stazione dal basso, verso i suoi centrali di difesa. Adesso lancione in avanti, il compagno però era venuto incontro, allora in anticipo Donati. proprio il numero 3 a toccare il pallone che poi è carambolato sul braccio del giocatore avversario quindi nuovo calcio di punizione Monterotondo De Battisti, se il numero 4 lancia in avanti e scavalcare il centrocampo la rincorsa di Albanesi viene però fermato dai biancazzurri adesso Monterotondo proprio con Albanesi che non tocca il pallone ma guadagna rimessa laterale Brunetti lascia con le mani a Donati. Palla proprio alla ricerca del numero 8. Attento, Stefanini la mette fuori. Primezza Gialla continua a costruire. A cercare spazio per un traversone, prova a girarsi, non c'è però nessuno qui sul primo palo. Ora sale la formazione bianca-azzurra. Il che si prende qualche attimo, gira dal basso. Come già abbiamo visto nei primi 13 minuti di questa partita, Intanto che prova a costruire tra i due centrali. Poi vengono ad abbassarsi i centrocampisti. Tento Donati che non si fa sorpassare vediamo di chi è l'ultimo tocco rimessa data i biancazzurri Stefanini colpo di testa ancora Stefanini in avanti e Battisti Sa ad allontanare la allora, troppo lunga irraggiungibile allora rimessa biancazzurra bianca azzurra, rimessa con le mani. Siamo all'altezza del centrocampo. Prova a metterla giù. Santoni, ne ha due contro di lui. Poi ultimo tocco giallo. Non poteva davvero fare di più il numero 9. Stefanini con le mani, viene incontro un compagno Palla di ritorno per il numero 2 Può metterla dentro con l'esterno Vediamo se arriva sul primo palo una deviazione Palla che si perde vicino alla bandierina Ma sarà rimessa laterale Ancora in attacco per il Mentana Passa forte il Monterotondo non può girarsi il giocatore del Mentana, allora si ricomincia dietro dove Malgarini tra un buon dribbling prova a metterla dentro. Aggancia il suo compagno che subisce fallo, due passi dall'era di rigore. Ancora a terra il giocatore in maglia a righe bianca azzurra. A calcio di punizione Mentana, occasione per portarsi in vantaggio, cioè, Santoni con il Mancino, in corsa del numero 9, il compagno vicino a lui, invece che sembra volerci provare con il destro, vediamo chi partirà. un mancino, palla sulla barriera ci prova il secondo tentativo ma viene anticipato il numero 9 che poi anche a commettere fallo virtù di gara che va a dire qualcosa a maceratesi del Monterotondo La calcio di punizione proprio per i gialli lancio profondissimo alla ricerca del proprio numero 10, tenta la difesa Bianca azzurra. che prova a imbattire un contropiede. Poi bravo l'esterno Bianca azzurra a fare piede perno, a guadagnarsi questo calcio di punizione, un, un po' di esperienza. sul pallone c'è il numero 10 Davide Mitrano palla dentro Attento però Langella Langella è numero 1 ancora Davide Mitrano a metterla giù palla un po' lunga per il numero 10 riesce comunque a controllare si rappoggia dietro sulla propria linea difensiva Ovviamente dietro il pallone, Manomorano con calma i biancazzurri. Ora timida pressione Monterotondo. È il momento per il Mentana di portarsi in avanti. Cerca infatti qualche soluzione in verticale, guadagna qualche metro la formazione è biancazzurra. Davide Mitrano, lancio col mancino, attenta la linea difensiva del Monterotondo. Poi Antonini preoccupato. La mette in fallo laterale. Stefanini con le mani, Davide Mitrano la mette giù con un braccio, dice il direttore di gara. 19 i minuti passati di questo primo tempo, 0-0 il punteggio tra Mentana e Monte Rotondo. Proprio i secondi a battere questo calcio di punizione, pallone che arriva avanti sulla tre quarti, con difficoltà. La difesa della Mentana, del Mentana, Palla che si perde sul laterale con Brunetti che aspetta l'arrivo di Donati sarà il numero 3 a battere la rimessa con le mani. Fa vedere il compagno subito servito, pallone di ritorno per Donati. Sono i lì del Monte Rotondo. Non fischia nulla, si gioca, prova a riconquistarla Donati. volta subisce fallo, viene fischiato dal direttore di gara. Si la posiziona De Battistis 3-4 del Monte Rotondo per fastidio la difesa avversaria il fuorigioco altezza dell'area di rigore parte di Battisti col destro palla al centro il cuore dell'area di rigore un giocatore a terra qualche protesta ma non c'è nulla siamo messa Monterodondo siamo vicino alla linea di fondo Tanti uomini in un fazzoletto di campo. Ancora rimessa che sarà gialla. tornati con le mani si fa vedere un compagno subito servito. Prova a cercare un traversone. Attenta la difesa bianca azzurra. Ancora pallone Monterotondo Sale però il Mentana. De Battistis la rimette dentro. Palla ancora verso il centro. Un colpo di testa vicino alla bandierina opposta. con le mani Monterotondo pallone che arriva quasi sulla linea di fondo poi traversone sbagliato disturbato dal difensore avversario pallone che si perde sul fondo allora ringrazia Kirigin se la posiziona il numero uno del Mentana messa dal fondo che arriva al centrocampo. campo fischio momento del direttore di gara che interrompe il gioco di punizione Monterotondo siamo all'altezza del centrocampo palla fortissima in mezzo non si fa sorprendere la difesa del Mentana che prova un contropiede rapido, altrettanto attenta la difesa del Monterotondo Rimessa messa gialla siamo sulla fascia destra Pressing forte del Mentana. Efficace a riconquistare il pallone, addirittura subisce fallo il giocatore bianco-azzurro. 30 i minuti del primo tempo, 0-0 il punteggio, poche occasioni sin qui. Rigore fallito a inizio partito dal Mentana e poi poco altro. Buon anticipo dell'esterno del, del Monterotondo, va a subire fallo. Nuovamente tutti dentro l'area di rigore. Sono cinque le torri del monte rotondo. Adesso arriva anche la sesta. Indicazioni di Kirighin. Al limite dell'area di rigore, non è messo fuori. Allora, Donate si appoggia, non è rimesso dentro. Lo stop di Albanesi, elegantissimo. Ma poi ho provato il tiro, ma c'era fuori gioco. Ok, parola di troppo allora. Il direttore di gara che è costretto a richiamare e addirittura ammonire, da una parte albanesi, dall'altra centrale di difesa del Mentana. Munito quindi da una parte albanesi, numero 10 del Monterotondo, dall'altra parte Malgherini, il 5 del Mentana. Questo batti becco. il calcio di punizione Mentana. Battere direttamente il portiere, palla in avanti sulla tre quarti. Colpo di testa, buona per il Monterotondo, prova un'azione di prima, Lone che arriva sulla sinistra, cerca il controllo albanese. Poi arriva il compagno Brunetti, va in anticipo sul pallone, subisce fallo il numero 8, non se ne capacita Malgherini. Calcio di punizione, Monte Rotondo. Sul pallone il numero 10, Albanesi. Parte col destro, la arriva sul secondo palo, un uomo a terra, pallone allontanata, ancora buona. Arriva il numero 11, tiro di Trugli che non inquadra la porta. ci sto però a provare il tiro da lì per evitare una ripartenza avversaria il tiro che però non arriva a destinazione rimessa dal fondo pallone Monte Rotondo Bel filtrante dentro per Albanesi. C'è un tocco Albanesi che si rigira. Ancora a terra il numero 10, il direttore di gara che indica il dischetto di rigore. Ancora a terra il numero 10. Un po' di uomini attorno al direttore di gara che. Sembra aver deciso per il calcio di rigore dopo il primo per il Mentana nei primissimi minuti. Adesso l'occasione per il Monte Rodondo di portarsi in vantaggio. De Castro contro Chirichin, parte col destro, Luca De Castro spiazza il portiere avversario e fa 1-0 Monte Rodondo, tutti intorno al numero 6. Trentesimo minuto dunque, si sblocca il risultato. Vediamo come cambierà questo match. L'interno adesso in svantaggio, Banca Azzurri a manovrare l'azione, lancio lungo da di testa. Sì, la copre bene vitrano Stefanini con le mani in orizzontale, gira da destra a sinistra la difesa del Mentana. Monterotondo che nel frattempo si porta in avanti. Allora lancio lungo, la ricerca di qualche attaccante. Controllo così così sul disturbo avversario. Prova Trulli, ancora Monterotondo. Adesso riconquistano i bianchi azzurri. Ricominciano dal portiere Chierichin che rilancia profondo. Sanzionato l'intervento difensivo, quindi calcio di punizione Ventana. in avanti, non arriva nessuno. Vediamo se riesce a fare copertura. Sì, pallone esce, allora rimessa dal fondo. Non lancia l'Angela, arriva un difensore al suo posto. Pallone che arriva a centrocampo, mette giù il Monterotondo, pressato dalle maglie bianco-azzurre, direttore di gara, costretto a dire due parole Ai miei giocatori del Monterotondo. Un attimo di pausa, premessa laterale che viene effettuata in questo momento. Lancione lunghissimo in avanti della difesa gialla. Allora colpo di testa in appoggio verso Kirigin che raccoglie il pallone. 33 minuti di questo primo tempo. Ventana sotto 0-1 col del monterotondo, Rotondo, dottore Luca De Castro, calcio di rigore. Battuto rapidamente questo calcio di punizione, attento il Monte Rotondo, riconquista il pallone, la finta sulla fascia destra, adesso arriva, sostegno qualche compagno, palla in profondità. cultura difensiva, diversa dal fondo. In corsa di Chirigen Non la prende nessuno allora la mette giù il Mentana, guadagna rimessa laterale sull'alto di sinistra. Troppo avanzata la posizione di battuta, allora gioca adesso il Mentana, cambio di fronte un po' corto, Profetta, approfitta Albanesi. Non fuori misura di colita no scusa al compagno di squadra era davvero irraggiungibile. Non in avanti. va a controllare Santoni. Cerca poi la palla filtrante. Vediamo se ci arriva il compagno, no. La S è passì la bandage, ho girato la palla per nessuno. Festa, fa fa mercato. Oh! Messa dal fondo Monterotondo, ancora l'arbitro a dare spiegazioni. Si gioca nel frattempo, palla corta, soprattutto bassa che sbatte con compagno. Poi ultimo tocco ancora a Biancazzurro. messa a Monterodondo cerca la palla profonda invece recupera il Mentana ci prova Santoni da fuori facile per Langella lancio del numero uno mette giù e bene Albanesi che prova subito il lancino avanti c'è Chieriguin Stefanini a giocare un altro pallone, ancora bravo Donati in anticipo, il numero 3 del Monterodondo. Stefanini con le mani, palla in avanti, colpo di testa e ancora rimessa laterale, Dagna. Qualche metro la formazione bianca-azzurra, sempre Stefanini. Pallone che non esce allora Mitrano prova a metterla dentro. Colpo di testa da allontanare, prova a ribaltare l'azione. Il Monterotondo palla in profondità, dove c'è Politano che va a fare sportellate col giocatore avversario. Sterzata. Arriva un altro compagno, pallone lungo. Vediamo se riesce a tenerla in gioco. Sì, traversione in mezzo pochi i compagni di squadra del Monterotondo Rotondo. Ventara che riconquista il pallone, subito partito nuovamente Stefani, ancora una volta Donati in anticipo il numero 3. Stefanini, incontro un compagno, pallone in avanti dove c'è Santoni. Dice, fallo il numero dove c'è cioè, l'ammonizione per Maceratesi. C'è un cambio pronto dalla panchina del Monte Monterodondo. dal campo credo Antonini forse, forse proprio De Castro Di punizione mentana 4 in barriera a parte Davide Mitrano con l'esterno destro ad impegnare. L'Angela ci mette i guanti, la mette in corner, Attento, il numero 1 del Monterotondo. Su questo calcio di punizione insidioso, rimbalza davanti alle mani del portiere, corner mentana col sinistro ad uscire, un colpo di testa, pallone allontanato, mette giù Albanisi, ancora di spalle, prova a girarsi, due su di lui, fischia il direttore di gara, finito il primo tempo, vantaggio 1-0 il Monte Rotondo sul Mentana, Eccoci, tornati in diretta, sta per cominciare il secondo tempo. Cambi su entrambi i fronti. Dove sicuramente è entrato il numero 19, Prosperini, del Molti Rotondo. E il numero 13, Cocci. Dall'altra parte, sicuramente il numero 16, Falconetti, per il Mentana. Vediamo poi, col passare dei minuti, i non entrati. Allora comincia il secondo tempo, batte il Monte Rotondo stavolta, dito palla in avanti, Lone che entra nell'area di rigore, prova a impegnarsi Prosperini, due su di lui, allora riconquista il Mentana, non molla il numero 19, esce bene comunque difesa bianca azzurra. Ordine il centrocampo bianco azzurro. Poi verde un po' il pallone esterno destro. Comunque possesso mentana, esce con qualche brivido, mezzo a due, il centrale di difesa, Brazio, offensiva per il Mentana. Palla dentro, un po' troppo corta. Messo bene il Monterotondo. La terra Trugli. Qui c'è uno sgambetto avversario. Mette velocemente il Monterotondo. Olivieri numero 16. Entrato anche lui in questa seconda frazione. Cambio di gioco di Antonini. Siamo sulla sinistra. Pallone non ben controllato. Però la mette giù Martufi del Mentana. Palla in avanti. Santoni col petto. Poi ho provato a lanciare un compagno. La fa uscire l'angella. Tocco corto del numero uno. In mezzo a Trugli. Ha preso la sinistra. Donati ricomincia dietro. Non è un po' timido. Allora lancio lungo. Non è fuori gioco dice il direttore di gara. Palla per Prosperini Bravissimo, il numero 10 del Mentana, prova a tenerla in campo, non ci arriva. Direi il Monte siamo sul centro-destra con Prusperini, ci pensa un po', poi gli lanci in avanti. Pallone fortunato se la ritrova il compagno di squadra, apertura sulla sinistra, fuori gioco, dice il direttore di gara, ha provato il piazzato con il piattone destro, pallone che comunque era uscito. Allora, tutto da rifare per il Monte Rotondo. Oh. in avanti Mentana. Allontanano i gialli. Lone che riesce ad essere stoppato da Moretti. parte dal basso, fa subire il fallo Davide Mitrano, si era abbassato a dar una mano alla difesa. Batte subito, poi chiama, cerca il pallone Rinaldi, riesce nell'aggancio, pallone Monterotondo. Ultimo tocco proprio giallo. Allora, Bufalini con le mani, va in avanti. A scavalcare tutti, la rincorre poi Simeone, numero 13 del Mentana. Buffalini con le mani, un po' di movimento in aria di rigore che pensava ancora un po' al numero 11, poi arrivava la palla dentro, allontanata dal colpo di testa del cioè giocatore del Monte Rodondo. c'è cioè il tocco di mano involontario in Biancazzurro. azzurro Subito battuto, il calcio di punizione del Monte Rodondo. Fortissimo dal lato opposto. Prova il controllo complicato. Poi arriva l'appoggio. 1-2, palla dentro. Si fa trovare attento il portiere del Mentana. Prova subito a far ripartire la propria squadra sulla fascia sinistra. Demesso però Belgarini. Però, pallone allontanato, nuovamente possesso Mentana con Mustarda Capre sul centro-destra. Malgarini, la porta lui. Adesso palla a scavalcare la difesa. Prova a metterla dentro, Troppe maglie gialle. Lontana così così, allora rimane lì il pallone. Ne approfitta il Mentana. Pallone alzato con una deviazione. Ancora ad allontanare il Monterotondo, velo. Vediamo se arriva il compagno di squadra. Palla dentro l'area di rigore, allontana il portiere. Siamo ancora lì, vicino all'area di rigore. Controllo, prova il tiro, pallone allontana, questa volta in maniera definitiva. Finisce in fallo laterale. Sono due passi dalla bandierina del corner. Messa a bianca azzurra. Fa vedere qualche compagno. Non è che esce la stessa posizione. La stessa scena di qualche istante fa appoggio finta doppia finta Terran ne giudere il Monterodondo e lui a subire fallo sono passati 8 minuti del secondo tempo ancora avanti il Monterotondo vado a giocare questo pallone, ultimo a toccare il giocatore del Mentana. Ora allora, rimessa con le mani il Monterotondo, ok faccio di punizione mentana sul pallone c'è Gianmarco Rinaldi lascia la sfera il numero 8 Là dentro col Mancino, lontanata di testa. Prova a girarla bene. Allora Monterotondo palla in profondità. Attento, il giocatore del Mentana. Ora Mentana cercano di farsi spazio i biancazzurri. Fallo in attacco del Mentana. Gioca il Monterotondo a centrocampo. Spazi intasati, recupera il pallone e il Mentana. Cerca con la palla di esterno la soluzione in avanti, si immola con la scivolata, il numero 11 del Monterotondo, Ancora Mentana sulla destra, il pallone è un po' troppo lungo, non aggancia il compagno di squadra che era arrivato in sovrapposizione. Allora, in avanti Monte Rodondo, siamo al centrocampo, ancora possesso giallo, Lone in avanti, vediamo se ci arriva Prosperini, metterla nel fallo laterale, difensore del Mentana. Ora Monterotondo lascia sfilare il pallone, prova entrare nell'area di rigore Prosperini, murato dal difensore Biancazzurro, che subito mette in avanti, colpo di tacco di Santoni, allora pallone ancora una volta allontanato, controlla Almentana, poco corto, poi una palla alta, prova a fare ordine Monte Monterotondo. Di gioco sulla sinistra. Fai si vedere il compagno col numero 10. Prova ancora a manovrare lì sulla fascia sinistra. Palla dentro. Attenti bianchi e azzurri. Non è scaraventato altissimo, ma era già uscito. Pronto un cambio per il Mentana, vediamo se starà. rimessa in avanti batti e ribatti poi il giocatore a terra fallo in favore del Montierotondo che arriva al centrocampo tra qualche lamentela si continua a giocare dice il direttore di gara guarda linea a correggere il giudizio la decisione del direttore di gara Rimessa Bianca Azzurra, fascia sinistra del campo, poi il controllo Simeone, poi si ritorna dietro, Trigo forte Rossini, contrasto duro, ancora pallone Mentana Poi arrivano in troppi quelli del Monterotondo. Intervento irregolare. Palli in avanti, era ottima l'idea. Mi ha fatto ribattere il calcio di punizione. Si lamenta un po' il giocatore del Mentana che aveva trovato un gran corridoio per lanciare il compagno di squadra. Allora, calcio di punizione ribattuto. Palli in avanti, una spizzata di testa. Prone che arriva dentro l'area di rigore. Prova a fare ordine la difesa gialla, Prosperini col petto, pallone a metà strada, allontanato poi dal Monterotondo, lancio della difesa del Mintana in avanti, tiene una rimessa sulla fascia destra. Non è sbagliato, quindi subito allontanato dal Monterotondo che non se lo fa ripetere due volte. Adesso su mentana sulla sinistra, Monterotondo a centrocampo, prova subito a lanciare il compagno di squadra, attento, Mostarda. la palla profonda del Monterotondo, elegante aggancio di Mostarda. Controlla il numero 6, poi ritorna Prosperini sul pallone. Fallo proprio di Mostarda. Bravo il numero 19 a riprendersi il possesso. calcio di punizione Monterotondo, tocco corto, muro, poi palla dentro. Taglia qualche metro la formazione in maglia gialla. Trulli, movimento in avanti. Deviazione non sanzionata, non ha visto un tocco con il braccio, addirittura di gara. Munizione per Trugli, se vedo bene. Numero 11 che ha protestato un po' troppo, secondo, secondo il direttore di gara. Passa di 19 minuti del secondo tempo, 1-0 avanti il Monte Rotondo sul Mentana. Non è un po' rischioso. Prova riesce comunque ad allontanarlo. Cocci subisce anche fallo numero 13. Pallone davvero velenoso. Fidatogli. Cambiamo Mintana oh inverti l'altro Monte Rotondo ritrovano ancora i gialli, pallone dentro, bravo, bravissimo Chierichino uscire, ora riparte il Mentana, siamo sulla destra, un tondo che torna dietro, se ne rapida del Mentana, conquista il pallone, D'acqua a sorprendere la difesa avversaria si guadagna calcio di punizione. calcio di punizione Monterotondo uno dei filati sulla sinistra altezza della tre quarti tocco corto il tiro non è una grande realizzazione Si prende il suo tempo Kirigen. Adesso il lancio a centrocampo. Sono da ad allontanare. Pallo in favore del Mintana. Sono proprio sulla linea del centrocampo. Pallina avanti, una spizzata di testa. Fuori gioco, tutto fermo. Faccio in avanti. Ho oh, scavalcato il difensore mentana che la tocca appena. Poi si prende un rischio il suo compagno di reparto. Uncino avanti un po' corto, allora Monterotondo, Trugli pressatissimo, subisce fallo al numero 11. in campo per prestare cure, un giocatore che era andato a terra. tutto corto il calcio di punizione stesso fra i centrali del Monterotondo in avanti buono buona la sponda va a cercare spazio zicca ventana adesso con un bel lancio in profondità stoppa di petto e bene il difensore del Monterotondo poi Realizza meno bene il lancio, allora ancora Mintana. Non avranno i biancazzurri. Rossina adesso ad aprire sulla destra. Prova il compagno smarcato. Ora allora, sale il Mentana. Palla fra le linee. Viene incontro l'attaccante. Gioca con il corpo. Vi un difensore. Il secondo no. Allora palla dentro, non riesce nell'aggancio. Era una buona occasione. Lo blocca poi il portiere del Monte Rotondo. Di Cocci Che proprio, proprio lui Può aprire Sulla sinistra un gancia Zecca E allora mentana Un po' di spazio Qui sulla sinistra Ci Penso un po' Il numero 10 Poi palla filtrante Ancora Attento Il difensore Maglia gialla Pollo Montero Tondo, uscito guadagnandosi questo calcio di punizione da una situazione complicata, ne va due attorno. pallina avanti, colpo di testa del difensore del Mentana, voilà, arriva a centrocampo, mette col corpo Truglie. Yeah, restituisce Uli Regolare di Alessandro Santoni Lancio Monte Rotondo, palla lunga ma non troppo per Prosperini che prova a tenerla in campo, non gli riesce messa a azzurra siamo vicino alla porta di yeah, Chierichin pallina avanti spizzata di testa mette giù De Battistis e lancia via tira bene il Mentana che sale anche sulla sinistra controllo così così non se lo fa ripetere due volte l'esterno del Montero Tondoli con questa palla Formazione in divisa gialla Palla ancora avanti per Prosperini Che la tocca che Per il difensore del Mentana Bravi usciti Puliti Rossini con la finta poi apertura sulla destra Sale il Mentana controllo sbagliato allora tutto da ricostruire Ho regalato il possesso al monte rotondo di punizione mentana vicino alle panchine lato destro del campo. Mancano 7 minuti più un recupero alla fine della partita, ancora avanti il monte rotondo. Tantissimi nell'area di rigore. Il calcio di punizione dentro, una spizzata di testa, non a terra, si continua a giocare, prova a cercare spazio, pallone ribattuto, esce il Monterotondo, bravo, bel dribbling in mezzo a due, subisce fallo ma c'è vantaggio, vede un altro avversario, poi il tocco con la punta, stavolta recupera il Mentana, Missione un po'... Troppo frettolosa, ancora Biancazzurri però la ricerca dei Santoni poi va a commettere fallo, forse no. Siete, fallo Muritti, bravo. Guido, bravo! Guido mano a fallo, Guido, mano a fallo, Guido palla in avanti a scavalcare i difensori. La vita Santoni non fischia il direttore di gara. Palla in avanti, controlla il Mintana, subisce fallo, giocatore biancazzurro. Apertura sulla sinistra, evita il giocatore avversario, c'è un po' di campo, allora può provare a mettere dentro il pallone, non aggancia nessuno, pallone allontanato, vediamo chi la spunta, siamo ancora lì, I pressi dell'area di rigore. Coloni in avanti, irraggiungibile per la punta Allora, nuovamente Monterotondo Viene trovato in mezzo alla linea Moretti viene rubato nuovamente del Mentana, c'è spazio sulla sinistra Un gioco Rossini Lancio di Mitrano Si impegna il compagno di squadra Un po' troppo lungo cambio monte rotondo vai da solo gioca rompe, dai su. su, va bene bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo Buono si può giocare, palla che entra dentro l'area di rigore. Controlla Santoni, la mette dentro. Buono l'anticipo, anzi, direi fondamentale del difensore in maglia gialla. pausa a vedere le condizioni del difensore del Monterotondo allora tutti dentro l'area sarà calcio d'angolo dalla sinistra parte col Mancino ad uscire alla chi sfila dall'altra parte c'è l'occasione per il Monterotondo squadre davvero lunghissime gioca sulla sinistra, pallone impreciso ringrazia il difensore del Mentana che porta il pallone guadagna campo per la formazione bianca azzurra, c'è solo Santoni dentro vediamo se provano il cross palla che arriva Debole allora para facilmente Monterotondo, Rotondo Pallena avanti Tra difesa e centrocampo Bravo Zicca Non riesce ad innescare nessun compagno Nuovamente Mentana che sta Spingendo tanto in questi minuti finali il shot angolo battuto palla a rientrare colpo di testa arriva sul secondo palo a terra aumentarsi un giocatore del Mentana Montierotondo, si era rimessa dal fondo, poi palla profonda, arriva al centrocampo, prova a metterla giù, zicca, l'ultimo tocco proprio del numero 20. Rimessa la Mintana, tutti dentro l'area di rigore, pallone che rimbalza, il pallone nuovamente messo dentro, allontanato in fallo laterale. Attenzione al limite dell'area di rigore, intercettato il possesso. Ora Mintana proverà a spingere in questi... Minuti finali, triplice fischio del direttore di gara, vince il Monterodondo 1-0. Sconfitto il Mentana. Grazie per averci seguito.